l'assessore alla cultura di Roma ma soprattutto vice sindaco di Roma Luca Bergamo, buonasera vice sindaco, benvenuto buonasera, buonasera a voi, grazie allora vice sindaco in che modo si può valorizzare questo immenso patrimonio artistico e culturale di una città come Roma? Eh, ci sono, ci sono due, intanto ci sono, bisogna capire che ci sono diverse forme di valore eh, una è quella che noi siamo abituati a considerare cioè i soldi che produce come attrattore turistico, uh, l'altra che è ancora più importante è di considerare il patrimonio come elemento integrante nella vita delle persone, perché se lo prendiamo così eh, e siamo capaci di costruirci intorno un modo di vivere la città meno, diciamo, meno frenetico, meno, meno stretto, meno rumoroso, noi miglioriamo la qualità della vita nella città e abbiamo anche un effetto sulla qualità del turismo che questa città riceve che è meno mordi e fuggi ed è più sostenibile. Ora la, diciamo, il motivo della, diciamo, del dibattito che c'è in questi giorni tra il ministro Franceschini e me, e insomma, lei, sì. me in quanto uh, diciamo, in questo caso rappresentante del governo della città è che lui ha deciso di fare una riforma del uh, sistema di gestione dell'area archeologica che risponde di più al principio di utilizzare no, al massimo i beni culturali per produrre denaro che deriva dalla, dalla, diciamo, dalla, dalla visita dei turisti, peraltro sono già parecchio congestionati, in danno della capacità invece di intervenire sull'intera città nella chiave che stavo dicendo prima. E questo, diciamo, questo è, un grande, diciamo, è un grande limite per Roma ed è un grande limite del per paese perché se Roma è grado di dare un contributo al, diciamo, allo sviluppo del paese, all, anche all'uscita da questa profondissima crisi che lo investe, no? investe il paese come l'Europa intera da anni, deriva proprio dal fatto da riuscire diciamo, a inventarsi e costruire nuove forme di godimento di ciò che noi effettivamente abbiamo e ciò che abbiamo è cultura, patrimonio, conoscenza. Sindaco, in, a che considerarlo... modo, in che modo reca, arreca danno questa, questa scelta del ministro Franceschini? In che modo? Beh, arrecadano diciamo, sotto, sotto, diciamo, sotto, sotto due diversi profili. Uno è che, come dicevo, il, quando parla di parco archeologico del Colosseo dei Fori, lui, diciamo, nel, nella, nella riforma immagina qualcosa di simile, simile a ciò che è stato fatto a Pompei, che però non sta in mezzo della città a Pompei. E cioè la situazione che noi già conosciamo oggi, che ha un difetto, ed è che c'è una zona perimetrata all'interno di cui possono utilizzare, diciamo, viaggiare solamente i turisti viceversa ci sono da anni discussioni ma sarebbe momento, giunto il momento di, di, di dare corso anche grazie al fatto che finalmente no, anni fa e eh, grazie a chi ci ha preceduto i fori imperiali sono stati sostanzialmente chiusi al traffico di immaginare un uso di tutta quell'area lì che va dal Celio fino al circo Massimo e poi sull'Appia integra la visita diciamo, di alcuni siti a pagamento, quindi il Monoseo, il Colosseo, i Capitolini, eh, il, il Palatino, piuttosto che il mercato italiano che sono delle isole all'interno di un grande parco pubblico, quelli sono a pagamento, il resto diventa uno spazio che la città, i turisti, eh, le persone che vivono e passano possono vivere come uno spazio urbano, come un'enorme piazza. Ora, provate a immaginare, fate lo sforzo di immaginare, di camminare, <coughs> camminare girare con, uh, con, con tram, stiamo lavorando alla pro prosecuzione del tram che dovrebbe tagliare no, via dei fori imperiali fino al Colosseo, uh, camminare in una enorme no, piazza, gigantesca piazza in cui si mischiano tutte le tracce della storia che avviene dai romani fino ad oggi e immaginare che potenza avrebbe questo dal punto di vista dell'immagine della città del mondo quanto su questo si può sviluppare di nuova impresa che non deriva semplicemente dal fatto che uno vende no, il, pezzo, il un pezzo del biglietto sono due impostazioni diverse no, profondamente diverse quella di cui sto parlando io è quella a cui si ispira tutta la gestione più moderna del patrimonio culturale in Europa eh, quella che invece viene praticata eh, con la riforma che, o che può essere praticata attraverso la riforma che è stata messa in atto eh, corrisponde a un criterio diverso. Aggiungo un altro elemento, che cosa succede con la riforma del Ministro eh, rispetto ad oggi? Oggi Roma, lo, lo Stato ha una funzione che è propria dello Stato, è quella di tutelare il patrimonio culturale, è una funzione che viene come dice, sta nella Costituzione italiana. Come si fa questa cosa? La fa il Ministero dei Beni Culturali attraverso le sovrintendenze. Eh, a Roma esiste storicamente una cosa che si chiama sovrintendenza speciale. La specialità consiste nel fatto che i soldi che vengono generati dall'attività economica di queste sovrintendenze, e nel caso nostro Colosseo, Fuori Imperiali, sebbene utilizzati in chiave turistiche, Resta nell'80% a disposizione delle sovrintendenze per fare interventi di tutela e valorizzazione, cioè di apertura di nuovi siti, eh, svolgimento di attività culturali e via discorrendo. Anche per esempio quelle giornate di visita gratuita che noi abbiamo no? cominciato a praticare eh, ag agli inizi dell'anno. Oggi a Roma esistono una sovrintendenza per tutta l'area centrale, e un'altra sovrintendenza, diciamo, è, una, è un sistema esterno che è più complesso. Che cosa succede con la riforma che viene fatta? Cioè che si restringe la sovrintendenza e la si trasforma in un parco archeologico che gestisce i fori del Colosseo più la domusaria ed è il nucleo che oggi produce la, la, la, la quasi totalità degli incassi. E poi si crea tutto intorno a questa, una grande sovrintendenza speciale che deve occuparsi della valorizzazione dell'intero patrimonio culturale della città. Com'è che viene finanziata questa seconda? Questa seconda viene finanziata attraverso un 30% dei ricavi della prima, cioè di quella ricca, sì. quindi vuol dire che un pezzettino dei soldi che derivano dal turismo che viene raccolto nella prima viene trasferito all'esterno. La forza di Roma e la forza di quell'area lì, per esempio, prendiamo il Colosseo, sta nel fatto di essere diciamo, il corpo, la testa di una cometa che si prolunga su tutta l'Appia. Il parco dell'Appia e la valorizzazione dell'Appia è stata già abbandonata oggi, in questo modo viene ulteriormente abbandonata. In più, se io sono il direttore del parco archeologico no, più eh, diciamo ricco d'Europa, cioè il Colosseo oh, sì, e i Fori, sì. non ho particolari motivi per dedicare e per come dire, ingegnarmi a capire come l'offerta che io faccio vada anche a beneficio di altre zone della città che sono ugualmente belle no? e ugualmente attrattive perché non ne ho bisogno, mentre chi gestisce l'altra parte, diciamo, la parte tra virgolette povera o meno, no? meno vissuta di oggi, si trova in una condizione sistematica di minorità o competizione nei confronti di quello più forte. Noi abbiamo proposto al Ministro una cosa tutta diversa, cioè di fare un ragionamento sull'intera città, un ragionamento che rispondesse di più a quell'impostazione di cui parlavo io. Eh, il Ministro aveva in testa di completare la riforma che ha già fatto in altre parti d'Italia in questo modo, l'ha fatta, io continuo a mantenere il mio, diciamo, la mia diversità d'opinioni, cercheremo ora nei limiti del possibile, con una, cercando di, insomma, di imporre anche, del, di imporre o di negoziare delle modalità di gestione di queste aree e di ridurre il danno che ne deriva per le ragioni che dicevo prima Senta, ma non è quindi però non è solo un fattore di percentuale cioè mi sembra di capire no? è proprio un modus eh, pensando insomma che è, che è completamente diverso un modo proprio di concepire Beh. perché lei ha parlato di un 30% che comunque è una cifra rispetto appunto a questi incassi una cifra abbastanza possiamo dire anche insomma non dico irrisoria ma comunque no bassa una cifra bassa rispetto a quello che si può investire nel resto appunto del patrimonio culturale della città quindi se si elevasse la percentuale lei arriverebbe a un a un incontro a un compromesso oppure manterrebbe la sua la sua posizione ah, diciamo, la, la mia posizione la mantengo nel senso che non è non è solo una questione di soldi ovviamente i soldi servono e servono per dare forza all'azione che va fatta sul resto della città Uh, io penso che, sia, no, uh, che ci, sia, ci, ci sia una distorsione nel, nel, nel, nel, nella riforma in sé, cioè, la distorsione è che si trasforma o come dire, si ragiona immaginando che un pezzo di città o no, si musealizza una parte ah, della sì. città, mentre ciò che andrebbe fatto è rendere diciamo, il patrimonio culturale parte integrante della città perché ciò che si sviluppa intorno al patrimonio culturale, alla sua gestione, non intendo solamente in termini di servizi turistici, ma intendo in termini di ricerca per il recupero e per il restauro, la sperimentazione di modelli di gestione in cui si integra attività culturale, eh, diciamo, produzione culturale contemporanea e patrimonio e un'infinità di cose che hanno a che fare con un'economia della conoscenza non è ristretta alla gestione di un museo è una questione che deve riguardare l'intera città perché questa è la, in particolare sul Roma perché questa è la connotazione della città parliamo di processi diciamo, sociali e processi economici che sono molto più moderni di quelli che sono eh, diciamo, dietro la gestione eh, diciamo, del patrimonio culturale come un, un, cioè un giacimento cioè come una risorsa economica da un lato c'è ossigeno se vogliamo, c'è cioè un fattore che eh, consente la vita di tantissime altre cose, mentre dall'altro ci sta appunto, se vogliamo di più un, un giacimento l'idea che uno ha un petrolio e lo, no? e lo usa, lo sfrutta al massimo, no? al massimo possibile lo sfruttamento Senta, però invece... noi abbiamo bisogno di altro insomma. Ma è una domanda così secca invece, quanto, quanto, vale il Colosseo? quanto vale il Colosseo e quanto frutta il Colosseo a Roma e invece allo Stato? Perché c'è anche in corso un'interrogazione di scelta civica che dice che persino allo Stato, alle, alle casse dello Stato eh, sono arrivati 9 milioni a fronte dei 22,5 milioni che sarebbero dovuti arrivare perché molti di questi, di questi introiti a incassare vanno soprattutto ai servizi aggiuntivi che sono composti anche da mondatori Recta, cioè dalla famiglia Berlusconi e da Copp Culture, cioè Lega Copp? Secondo me i numeri sono sbagliati, però i numeri vanno chiesti con, no, con precisione al intendente che fa la gestione dell'area, che sarebbe Francesco Prosperetti. E da quello che risulta a me, diciamo, gli introiti complessivi del, no, del Colosseo sono intorno ai 60 milioni di euro l'anno, di cui 20, il 20% va automaticamente al fondo di distribuzione nazionale, uh -huh, sì. il restante al netto dei costi di gestione che credo si aggirino intorno ai 10 milioni di euro su base annua, resta a disposizione della sua per le attività di tutela e cosiddetta valorizzazione, la valorizzazione vuol dire lo svolgimento no, di, di attività culturali e di servizi aggiuntivi che sono messi a disposizione dell'intera area. Bisogna considerare che però queste cifre sono, sono a disposizione della sovrintendenza speciale no? che, che, che riguarda l'area UNESCO da pochissimo tempo perché la sovrintendenza speciale così come è stata configurata è stata configurata pochi mesi fa cioè prima non c'era una sovrintendenza speciale dell'area UNESCO ma pochi mesi fa il Ministro aveva fatto già una riorganizzazione delle sovrintendenze no, romane ridisegnandole uh, no? secondo confini diversi Quindi, diciamo i numeri sono questi però insisto dovrebbero essere messi a, come dire, verificati con, no? con, con con il ministero con la superintendenza speciale che fa la gestione senta un'ultima domanda che... e poi la sì, salutiamo tra... vice sindaco che cosa, che cosa ne pensa invece dell'ingresso a pagamento del Pantheon di quest'altra proposta del ministro Franceschini è d'accordo o meno? Eh, ovviamente non sono d'accordo eh, facendo un po' un'iperbole no? È come se noi mettessimo diciamo, un cancello alla piazza per accedere al Colosseo, così no? noi raccogliamo i biglietti delle persone che vogliono pagare il biglietto per andare al Colosseo. Uh, non si può chiudere, no, è, è sempre la stessa, è la stessa filosofia di prima. Ah. Il Pantheon, adesso non so se tutti i romani, ma certamente molti di noi no, conoscono il Pantheon uh, e, e lo vivono con uno spazio come uno spazio, no, uno spazio della nostra vita, un posto bello in cui uno va, eh, si stupisce, eh, si innamora, eh, parla, sente una musica, esce, vive la piazza, cioè, eh, la forza che noi abbiamo e l'elemento fondamentale che può rendere le nostre vite no, molto più dignitose di quello no, che sono soffocate dalle macchine, dal traffico, no, eh, dalla corsa, è proprio la presenza di, questi, no, di, di queste preesistenze, perché per tante ragioni, una anche che a me piace qualche volta suggerire, e cioè che curiosamente quando noi siamo in un, diciamo, in un posto che è antico, bello, no? che come, ci, ci, ci fa pensare, cioè ci sposta nel tempo. Questa presenza dell'azione umana compiuta molto indietro nel tempo ris rispetto a noi ha anche un effetto tranquillizzante sul fatto che diciamo, la nostra vita in fondo... Eh, non, non finisce con noi stessi cioè, nel patrimonio, nel vivere il passato come una parte della vita civile, c'è cioè un elemento rassicurante sul fatto che uno, sebbene sia no, eh, temporaneo sulla terra, come collettività ha una proiezione nel tempo. Sottrarre tutte queste cose qui dalla, no, dal movimento di ciascuno sì. è un danno no, a ciascuno di noi nella, nella dichiarazione universale dei diritti dell'uomo che è probabilmente la più alta espressione della, diciamo, della cultura occidentale dei diritti umani o comunque nasce così all'articolo 27 c'è scritto che tutte le persone hanno diritto di godere, dei, diciamo, di godere della cultura e benefici dei progressi della scienza se si chiude questo tutto scompare Abbiamo capito allora, che non sindaco. si può chiudere. Sì, allora mm. guardi, l'ultimissima, ci chiede un nostro un ascoltatore Goffredo come può un disabile arrivare ai fori imperiali per poterli visitare senza barriere. Velocissimo, Beh, se diciamo, I fori imperiali hanno diciamo, moltissimi, a parte i fori imperiali, se parla dell'accesso ai fori, cioè, no, ci sono accessi, nella, nella parte, sia nella parte comunale, comunale che nella parte pubblica, ci sono, nella parte dello Stato ci sono accessi riservati alle persone con... No? Con, diciamo, con, con, con disabilità fisiche, quindi ci sono de, de, de, de, degli ascensori che portano a livello strada no? a livello dei, eh, diciamo, del sito archeologico. Noto che nella, nella parte gestita direttamente dal Comune il percorso no? è molto meno accidentato di quello no? che è gestito dallo Stato perché la sovrintendenza capitolina ha fatto un eccellente lavoro no, di costruzione di un percorso che è eh, appunto privo, completamente privo di ostacoli cosa invece che non è stata ancora fatta completamente nella zona de, no, dei fori gestita dallo Stato peraltro si sì, fuori c'è questa situazione diciamo, paradossale che sebbene no siano parte della stessa Roma un pezzo no? è gestito da, dallo Stato, un pezzo è gestito, è gestito dal Comune c'è sì. uh, no? un, un cancello in mezzo, questo cancello bisogna, insomma, bisogna toglierlo, so che so, diciamo, con questo e di questo potremo, parleremo no? con il Ministro e con nuovo gestore del Parco uh, spero sì. che si trovi un modo intelligente per farlo, uh, con il sovrintendente Prosperetti abbiamo cominciato a lavorarci bene io la ringrazio Vice Sindaco, la ringrazio di essere stato con noi del suo tempo, apprezzo, spero di risentirla con novità, ancora novità rispetto appunto a Roma, alla cultura e anche insomma a quello che riguarda le novità proprio più in generale della nostra città. Grazie all'Assessore alla Cultura, al Vice Grazie Sindaco Luca Bergamo e le auguro una buona serata a risentirla. Grazie. A, a lei e a tutti gli ascoltatori, arrivederci.